Dio che apre i miei occhi, con i suoi sguardi lenti, mi spinga avanti, credo in un solo Dio che morda il mio cuore duro, brilli di un sole vero, stracci i miei sogni. Io non ho pregato mai, ma c'è stato sempre chi ha risposto a più di una domanda dentro di me. Ma sarà per fantasia che ho trovato dentro Dio che spacchi i miei giorni e brucino anche i mesi nei freddi inverni. Sei più calda tu di una coperta Ma è con te Che ho perduto l'allegria Il mio cuore è andato su E si è perso nella nebbia Credo un solo Dio che Tocchi il mio sentimento ma deve stare attento ai miei rimorsi, credo solo Dio che pesti i miei piedi stanchi, perché non si va avanti senza dolore.